Ragazzi, so che sembra strano questa cosa, ok? So che. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, questo. No, no, no, no, no, no, no, no. Allora, no, chiudi, chiudi, chiudi. Questa cosa è molto inquietante. Allora, fermi un attimo perché, ok, so che sembra strano, non so se considerare un onore questa cosa che ci serve anche. Tipo mi stava spaccando dei blocchi E che, che mi stava pugnalando Cioè nel senso picchiando Non so come caspita si dice Ok adesso sono uscito Vedo che non c'è nessuno Quindi direi che possiamo andare Qui nel villaggio Qui è perfetto direi che, Perché possiamo prendere Tutte le risorse buonissime Allora io vi dico anche perché sto portando questi mondi con Lion, perché io sono un grande fan di Lion e comunque un po' di tutti gli youtuber che porto uh, qua sul mio canale, chiaramente, e perché non ho portato solamente Lion. E, e quindi mi, mi piace molto e ovviamente io non penso assolutamente che sia il vero Lion, ma mi sembrava abbastanza ovvia questa cosa, cioè non, non credo proprio che sia Lion, poi dopo non lo so, cioè magari il mistero resta, eh, però... Cioè secondo me non è il vero lion ecco Chi è che mi sta lanciando le frecce? Potrebbe essere uno scheletro eh, questo effettivamente se ci pensate Quindi non è niente di strano Vediamo un attimo i comportamenti che ha questo, questo lion Anche se mi sembra molto strano dire questa cosa Madonna raga mi sono spaventato un sacco Che spavento sti qua Schifosi allora, ok, vede, no, guardatelo, sta tipo spaccando i vetri di questa uh, casa, ok, non credo proprio sia Lion, ovviamente, no, no, no, no, via, via, via, per carità, dobbiamo andare a, a trovare, prima di tutto ho visto delle case, quindi io direi di andare ad esplorarle. Eh, però volevo anche prendere tipo del cibo, mannaggia, mannaggia. Mm. Ok, ok, qua c'è anche del maiale. Prima di tutto mi crafto tipo degli oggetti che mi possano servire, tipo una crafting table. Perché poi dopo mi devo fare anche una spada, almeno una spada in, in legno devo avercela, se no poi dopo... Eh, lion non, mi, mi uccide Però ovviamente il falso lion dico sempre eh, Ovviamente Perché non credo proprio sia il vero lion Lo ripeto Oh qua c'è anche una pecora Cioè no volevo dire una mucca Scusate mi sono confuso leggermente Non è la stessa cosa La pecora e la mucca non è proprio la stessa cosa Andiamo avanti però Qua c'è ancora lion che mi segue eh, Intanto noi cerchiamo di Ok no raga inquietantissima sta cosa C'è veramente ma, cioè, ma perché Cioè, Aiuto Via Via, via, via, via, via... No, no, no, no, no, no, no, no... Prima di tutto, che caspita di casa è questa? Non è, non è... una casa che spawnano normalmente in Minecraft, no? Cioè, queste case non spawnano normalmente in Minecraft... Non è normale come cosa, come ben vedete... c'è Lion di nuovo qua sotto... Accidenti, accidenti... Non va bene questa cosa... Pff, mi però mi fa strano dire che c'è... Ok, diciamo c'è... C'è lui, ok? Perché non voglio dire c'è Lion... Perché non è vero... Cioè... Non credo, non, non penso proprio che Lion stia in questo mondo qua, nonostante però ci sia Lion nel mio mondo e io non abbia il nome per qualche strano motivo, non so come mai, però c'è, vabbè, ok, diciamo che non è Lion, non credo proprio ci sia. Però andiamo verso queste altre cose perché evidentemente sono strutture create da, da questa entità maledetta che magari sta facendo venire questi youtuber all'interno del mio mondo. E questa cosa lo... Eh, sto cercando di non pensarla in modo brutto. Oh mio Dio, mi ha spadato! Attenzione, perché potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Perché lui ha delle risorse straordinarie. Cioè, tipo... Sono fortissimi questi youtuber. Qualsiasi youtuber che, sta, che entra, tipo, in questi mondi qua. Sono fortissimi, raga. È inquietantissimo. Cioè, veramente, questa entità di... Di... Dei youtuber in generale è super, super inquietante. Perché...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 cioè, ci rendiamo conto che... Ah! Via! No, c'è l'ion che mi tira le frecce! No, no, no, no, no, no, no! Cioè, volevo dire, c'è lui che mi tira le frecce, che ripetiamo, non credo sia lei. Là... Oh mio Dio, entriamo in questa chiesa immediatamente! <ride> via! Ma poi perché è una chiesa? Ma secondo me questa è una chiesa sconsacrata, ovviamente! Perché se ci pensate, queste chiese qua, non so... A parte che non spawnano chiese su Minecraft, ovviamente, non ho mai visto una che. Non ho mai visto una chiesa su Minecraft E non ho nemmeno visto un lion che mi stava spiando dal, dal tetto No Non ho visto Non ho visto Cioè Quello che voi avete visto Io non l'ho visto Ok? Se avete visto qualcosa Scrivetemelo nei commenti O lasciate like O, o attivate la campanellina O iscrivetevi al canale per favore Però fate qualcosa Ah! Che mi sta no raga mi sta seguendo Mi sta letteralmente seguendo E continuamente dobbiamo cercare di avere un riparo Al più presto Perché poi comunque cioè, è veramente impossibile Cercare di ostacolarlo Cioè nel senso come fai Oppure comunque cercare di andarsene via Di scomparire via È impossibile letteralmente Perché poi dopo chiaramente cioè, Ti ammazza in due secondi ovviamente Come, come è, è giusto Cioè nel senso è un'entità cattiva Quindi dovrebbe ammazzare però, oh mio Dio, no, no, no, vai via, non ti permettere di venire qua, non ti permettere. Ok, abbiamo ancora un po' di tempo per capire che cosa ha in mente questo lion. Io direi di, di, di iniziare delle procedure investigative per questa entità. Cioè, nel senso, cerchiamo di fare come tipo dei detective, no? I detective cosa fanno? Cercano indizi affinché... Oh mio Dio, affinché possano comprendere il caso, no? Allora, questi indizi quali sono? C'è effettivamente, se ci pensate, un, qualcuno che mi sta seguendo, che sta impersonificando chiaramente Lion. Per qualche motivo, non sappiamo il motivo per cui lui lo sta facendo, però è sconosciuto. Cioè, perché dovrebbe farlo all'interno del mio mondo? È sconosciuto, chiaramente. E quindi, cosa... cosa... Oh, Santa Maria delle Rose. Cioè, scusate, devo... Ah! Devo dirlo e quindi cosa sta facendo quale comportamento assume questa entità semplicemente mi segue come uno stalker e cerca di uccidermi cerca di uccidermi imperterrito non, non riesce a staccarsi un attimo da addosso, come se qualcuno gli stia tipo col fiato sul collo come se qualcuno gli stia dicendo di farlo e questa è una cosa molto inquietante Oppure magari ci possono essere altre spiegazioni per questi comportamenti, però non lo so, quali potrebbero essere i suoi pensieri di questa entità, se ha dei pensieri propri, non lo so se agisce per pensieri oppure no. Beh, i suoi pensieri potrebbero essere, beh, devo uccidere Dunis per qualche motivo, oppure, mh, non lo so, devo, de devo dar fastidio a, a qualsiasi giocatore entri nel mondo, per esempio, e quindi sono entrato io e quindi... E questo è il pensiero suo, cioè magari deve dar fastidio, questo è il suo scopo. Quindi dobbiamo cercare di stare attenti e di non mollare, perché Lion, o meglio l'entità che si impersonifica Lion, ma che potrebbe impersonificare secondo me altri YouTuber... Mi sta appunto seguendo e mi sta cercando di far fuori E quindi io direi di cercare di capire bene Che cosa sta succedendo raga Mi sto cagando addosso anche perché mi sa che uh, La fine dei tempi è vicina cioè nel... Oh mio dio no, no, no, no no, no. Perché ha una spada enorme Non, non è, non è, non è, non è, no, non deve Non deve, non deve, non deve Assolutamente no Ok Um, io direi di entrare tipo dentro Perché stiamo correndo letteralmente da tre ore Senza un, un reale motivo Non so veramente perché Cioè che caspita dobbiamo fare Tipo Entriamo qua dentro ok Cerchiamo Speriamo che il lion non mi veda Ti prego Ma porca miseria questo lion Basta vai via No no no no no raga No no no per favore Poi è stranissimo Perché dire. Dire così è stranissimo, Cioè, cercate di, di entrare nei, nei miei panni, non è normale dire questa cosa, cioè mi sento anche un po' stupido a dirlo, perché ovviamente non è il online. E quindi, ma basta, sta continuando, no basta raga, mi sta, mi sta facendo innervosire però, eh, perché io sto cercando di, di, di seminarlo e non si sta seminando Questa cosa mi sta facendo tipo troppo innervosire, ok, cerchiamo di, di addentrarci qua dentro, forse sono riuscito a seminarlo, ti prego dimmi che l'ho seminato ok ok adesso in teoria se mi trova mi potrebbe anche benissimo uccidere però è, è questo il fatto che non dovrebbe trovare cioè ti prego fa che non mi trovi ti prego fa che non mi trovi oh mio dio no no no, no raga raga è qua, so raga, è qua sopra no no no no no no no no no no no no no io non riesco a fargli niente no no no no no no raga mi ha ucciso mi ha ucciso di nuovo Ok, io non so quale sia il mistero di queste entità che entrano all'interno del mio mondo, però so una cosa, insieme possiamo capirlo. Datemi dei consigli nei commenti, vi compaiono altri video e ci vediamo al prossimo. Ciao!